Dunque oggi facciamo un esercizio, per, diciamo così, sempre sul tema dei mock-up, um, un, un po' diverso rispetto eh, alla volta scorsa, in quanto se ricordate l'esercizio che avevamo fatto sul diciamo così, sistema tuber era un sistema mobile no? quindi le modalità di disegno dell'interfaccia erano pensate per lo schermo di uno smartphone adesso l'esercizio che vi propongo oggi invece riprendendo gli esercizi che abbiamo già anche fatto in passato è di tipo web così abbiamo un esempio dell'uno e dell'altro tipo eh, eh, e riusciamo a gestircelo mm? quindi l'esercizio che vi proporrei di fare insieme oggi sono i mock-up per una parte ovviamente del caso d'uso del problema dei condomini no? che avevate visto due settimane fa in laboratorio e io partirei, che avete anche già ripreso in termini di caso d'uso la settimana scorsa, giovedì, no, quella precedente insomma quando è venuto Sebastiano a fare l'esercitazione e questa è un'anteprima della soluzione che pubblicheremo oggi del, del, dell'esercizio, sui del casi d'uso. Io eh, procederei così, guardiamo insieme un caso d'uso pubblicato, cioè eh, sviluppato con la narrativa e sulla base di questa narrativa ci costruiamo il mock-up corrispondente. Quindi cerchiamo di capire anche eh, qual è la corrispondenza no? tra il caso d'uso e il mock-up un po' più in dettaglio. Allora, questo, io partirei da questo caso d'uso che era relativo all'inserimento dei dati del condominio. Quindi su questo esercizio del condominio avete fatto il diagramma di cari d'uso, poi alcuni di questi li abbiamo espansi anche in termini di narrativa e di dettaglio. Inserimento dei dati del condominio dove avevamo il primary actor come l'amministratore del condominio, quindi l'amministratore inserisce i dati di un nuovo condominio. Adesso leggiamo insieme questo caso duro, non è molto diverso, c'è qualche dettaglio in più rispetto a quanto avete visto insieme in aula la settimana scorsa ma nulla fatemelo mettere così, così sì. si legge più facilmente. Eh, eccolo qua, questo qui allora lo scenario principale di successo è composto da sei passi e poi ci sono alcune estensioni allora il scenario di successo è uno l'amministratore chiede di inserire un nuovo condominio quindi l'azione in cui l'amministratore vuole fare un'azione due il sistema chiede di specificare il nome da ricercare 3. L'amministratore inserisce il nome del condominio 4. Il sistema verifica che il nome non esista e richiede di inserire i dati del nuovo condominio 5. L'amministratore inserisce i dati del condominio 6. Il sistema convalida e memorizza il nuovo condominio molto semplice un inserimento di dato con l'unico controllo che il nome associato col condominio non esista ancora poi ci sono delle eccezioni in cui ad esempio al passo 3 al passo 5, quindi quando l'amministratore dovrebbe inserire il nome del condominio o quando dovrebbe inserire i dati del condominio, questo amministratore decide di annullare l'operazione, quindi lo può fare in qualunque momento, cioè ogni qualvolta tocchi a lui, lui può decidere di interrompere. Caso B è l'amministratore inattivo, caso 2 termina con fallimento, ecco, eh, analogo all'annullare, all'azione esplicita di annullare è il fatto che l'amministratore lascia il computer acceso e se ne va allora il sistema informativo dopo un po' taglia la sessione conclude eh, diciamo così in modo in... non conclude l'operazione l'annulla perché di fatto l'amministratore eh, non sta più interagendo col sistema stesso e queste sono se vogliamo eccezioni facili mm? poi nel mm, classico caso annulla metà oppure abbandona Invece eh, le altre due eccezioni sono più di merito, no? più specifiche relativamente a questo caso specifico. 4C, ma potrebbe essere anche 4A, ecco quindi eh, chi ha fatto questa soluzione ha deciso di non riusare la le stessa lettera BCD, ma è assolutamente differente. È una variante del caso 4 in cui il nome del condominio è già presente. Allora, al passo 3 l'amministratore ha inserito il condominio condominio splendore. Il sistema dice va bene, inserisci i dati, forniscimi i dati del condominio splendore, oppure dice, caso 4D, eh, C scusate, eh, dice no, guarda che il condominio splendore esiste già. Quindi è un'alternativa rispetto alla risposta del caso 4 in cui non mi chiede più di inserire i dati ma eh, mi dice guarda che devi modificare. Hm? Eh, non va bene questo nome, scegliere un altro e quindi mi dà la possibilità di tornare al passo 3, che è quello in cui posso inserire un nome. Quindi io lupo lì, ho un ciclo in cui non, non riesco, continuo a, a rimbalzare tra i passi 3 e 4, fino a quando non inserisco un nome di un condominio che non esiste ancora. Per cui il caso duro è inserisci un nuovo condominio, non è modifica un condominio esistente, quindi il nome che devo dare è un nome che non esiste ancora. Eh, il passo 6 è analogo ma più semplice nel senso che dopo che al passo 5 io ho inserito tutti i dati l'amministratore inserisce i dati del condominio al passo 5, il sistema al passo 6 mi potrà dire tutto bene, confermato oppure guarda che ci sono degli errori mancano i dati obbligatori manca so, il codice fiscale del condominio manca l'indirizzo, quello che volete eh, e allora torna al passo 5 a correggere i dati che avevi inserito quindi relativamente lineare come caso d'uso. Eh, L'unico dubbio, un no? pochino, che ci faremo è, soprattutto sul passo 5, inserisce i dati del condominio. Eh, fin qui va bene così, ma quando passiamo al mock dobbiamo fare l'elenco di quali sono questi dati e per ciascuno di questi trovare qual è il modo migliore di inserirlo a livello di interfaccia utente. Basterà una videata, una, ne serviranno due, dobbiamo, questo lo vediamo quando andiamo a fare l'elenco di quali sono i dati che sono caratterizzanti di un contaminio. Mm? Per il resto lo impostiamo in modo abbastanza facile. Eh, il passo 1 potrebbe essere l'unico passo. Um, diciamo ambiguo diciamo che potrebbe anche non esserci potrebbe anche essere sottinteso no? eh, come sempre nei casi d'uso questo caso d'uso in qualche modo va richiamato dall'utente quindi l'utente dovrà agire diciamo, sullo, sui menu dell'applicazione e dire adesso voglio fare questo noi nel caso di Tuber non l'avevamo fatto eravamo partiti dalla prima videata in cui io inserivo già l'indirizzo in realtà a monte io dovevo aver aperto l'applicazione non l'ho scritto nel caso d'uso perché aprire l'applicazione magari selezionare un bottone una voce, un più per dire che è di un passaggio faceva parte dell'attivazione del caso d'uso, del lancio del caso d'uso in questo caso qui invece questa attivazione del caso d'uso è stata inclusa come punto 1, non c'è una legge ben precisa no, possiamo pensare che avvenga prima, quindi il caso d'uso parte quando in realtà il sistema risponde già a una richiesta dell'utente oppure il caso d'uso parte con l'utente che agendo sul diciamo, menu generale dell'applicazione o sulla pagina principale dell'applicazione richiede quella funzione specifica però di solito questo l'amministratore chiede di inserire un nuovo condominio e non fa parte come vi di quelle di che svilupperemo per questo caso d'uso farà parte più del menu generale dell'applicazione, una no? pagina da cui sono accessibili tutte le funzioni possibili e immaginabili. Quindi questo possiamo decidere se modellarlo oppure no, se eh, rappresentarlo oppure no, è un, è un elemento di confine, cioè come faccio a iniziare il caso d'uso, no? dove finisce un caso e dove comincia un altro essenzialmente. Ok, veniamo a noi. Creiamoci un progetto che chiameremo condominio. Mio. e questa volta creiamo, sì sì lo so cosa devo fare grazie, creiamo dei mockup web anziché mobile perché è l'applicazione web quindi eh, inseriremo i nostri elementi all'interno della finestra del browser Qui c'è l'elemento browser window che mi rappresenta in modo schematico la finestra di un browser. Quindi è un po' diverso, no? Come impressione, come prima impressione e anche come, soprattutto come spazio a disposizione rispetto allo smartphone. Quindi qui ho più spazio e me la posso gestire meglio. Farò delle scelte diverse rispetto a prima. Se la lo stesso grado d'uso lo dovessi realizzare con lo smartphone.. Probabilmente il numero anche di videate sarà diverso. Ecco, una nota solo ai fini dell'esame: eh, noi ovviamente, posso dire, purtroppo, l'esame lo facciamo su carta. Eh, non perdetevi a fare tutti i rigori del browser e cose di questo genere. No? Cioè, basta un rettangolo che si, si capisca che sia un browser in modo estremamente schematico. No? Perché, a volte avevo vedo alcune persone che si dilettavano nel fare proprio tutti la casetta eccetera eccetera va bene, va bene, ecco se proprio avete tempo da perdere ma eh, ovviamente queste cose sono i contenuti e che si capisca che quella è una finestra browser piuttosto che eh, il, il contenitore di uno smartphone ok allora, partiamo dal, dall'inizio del caso d'uso Partiamo dal passo 2, il sistema chiede di specificare il nome da ricercare. Quindi, immaginiamo che l'utente nel menu di sistema abbia scelto inserisci il nuovo condominio, quel mockup non lo so fare perché dovrei vedere tutti i voci del menu e poi modellarli in questo modo. Eh, al momento, quando mi è dato questo singolo caso d'uso, non ho la visibilità per costruire il resto. Eh? partiamo dal primo passo in cui effettivamente si tratta di questa attività specifica il sistema chiede di specificare il nome da ricercare allora vorrei dire che l'utente il sistema chiede di specificare e poi cosa succede? succede che l'amministratore inserisce il nome del condominio questi due passi vanno insieme il passo 2 è quello nella quale il sistema predispone la videata nella quale l'utente potrà inserire e in questa videata nel passo 3 l'utente inserirà un nome e schiaccerà il mio. Okay? quindi un mockup unico per i passi 2 e 3 quali sono due domande sempre quali sono le informazioni che il sistema mostra all'utente e quali sono le informazioni che l'utente inserisce nel sistema la pagina, le mockup, deve contenere entrambe queste cose allora, quali sono le informazioni che il sistema mostra all'utente? Nessuna, per come è descritto il caso d'uso. Uno può dire: No, ma ti posso mostrare un piccolo elenco di tutti i condomini? No, cioè, non, non, non è richiesto, no? in questo caso non è, non è specificato. No, no, non ti devo, il sistema non deve fornire all'utente informazioni affinché l'utente possa rispondere è il primo passaggio, l'utente inserisce il nome quindi non in questo caso l'informazione fornita dall'utente al sistema non esiste non c'è, non dobbiamo preoccuparci di inserire di mostrare dei dati o delle informazioni quali sono le informazioni fornite invece dall'utente al sistema una sola è il nome quindi una stringa un nome del condominio da inserire. qui è molto semplice allora, a livello di vocab ci immaginiamo eh, magari una pagina che si intitoli gestione condomini, poi magari mettiamo un sottotitolo inserimento nuovo condominio, che così richiama l'utente la funzione che ha scelto e eh, a questo punto l'utente dovrà semplicemente inserire il nome in una casella di testo. In una casella di testo, da qualche parte dove ci aggiungo un'etichetta che posso chiamare nome condominio e poi un bottone che chiamo inserisci molto presenziale non mi pare che ci sia molti se volessimo ricordarci che in realtà noi immaginiamo che questa applicazione probabilmente avrà poi anche degli altri comandi possibili no? quindi l'utente avrà inserito una serie, adesso io ho messo un menu per ricordarmi guarda che eh, l'interfaccia permette all'utente di fare varie cose lui ne ha selezionata una quindi potrei dire inserisci oppure visualizza inserisci modifica stampa eccetera e inserisci se non sbaglio l'asterisco me lo mette in grassetto ecco io sto immaginando questo sito che abbia una barra dei menu su cui ci sono le varie funzioni o Evidenziato in questo caso in grassetto, quella in quale, nella quale sono inserito. Allora, se ci fosse, scusate, se volessimo modellare mockup per il caso d'uso numero 1, per il passaggio numero 1, cioè l'utente sceglie, farei semplicemente, userei solamente questa parte della, del mockup. Il titolo, qualche informazione generale e poi una barra di menu che mi permette di selezionare le voci. Qui siamo già nel passo 2 in cui l'utente ha già selezionato la voce la seconda in questo caso e quindi si trova già nella funzionalità di inserimento il sito dovrà avere dei menu e delle modalità di navigazione che permettano all'utente di attivare, di accedere a tutti i casi d'uso a cui lui ha accesso Menu, insieme di icone, insieme di voci insieme di bottoni da progettare, ma normalmente il sistema di navigazione lo si progetta a parte rispetto al dettaglio dei singoli contenuti, perché per farlo ho bisogno della vista d'insieme, noi ci occupiamo più in, questo, in questi esercizi sulla parte di dettaglio, non della vista d'insieme. Ok, il nome condominio è un, un testo normale, una stringa di testo di una certa lunghezza, quindi io qua gli ho lasciato uno spazio abbondante, perché questo potrebbe essere anche un nome lungo non solamente capite? psicologicamente se io vedo una cosa di questo genere o se vedo una cosa di questo genere mi faccio due modelli mentali molto diversi del tipo di dato che voglio inserire che ci si aspetta che io inserisca quindi al di là del fatto che anche in un campo corto io posso scrivere comunque 200 caratteri perché poi al massimo farò lo scrolling però se lo vedo piccolo probabilmente mentalmente in ma devo mettere un numero o una sigla, se lo vedo ampio invece tendo a definire un nome, quindi sono piccoli anche accorgimenti attraverso cui l'interfaccia guida l'utente nel tipo di dati che deve inserire questo è il passo direi che abbiamo chiamato 2 o 3 quindi è il caso duro inserisci passi 2 o 3 quindi l'abbiamo chiamato inserimento 2-3 poi 2-3 c'è il 4 nel caso 4 cosa devo fare? il sistema verifica che il nome non esista e chiede di inserire i dati del nuovo condominio l'amministratore inserisce i dati del condominio quindi 4 e 5 vanno di pari passo se va bene altrimenti c'è il 4C in cui invece il sistema dirà che non va bene allora, eh, facciamo il caso normale prima 4 e 5 il sistema verifica che il nome non esista e richiede di inserire i dati in nuovo condominio l'effetto di questo sarà un nuovo mockup che duplico da questo attuale allora eh, quali sono le informazioni, le due domande solite, le informazioni che il sistema mostra all'utente? Il sistema deve mostrare all'utente il nome del condominio scelto, appena inserito, e se vogliamo l'informazione del fatto che questo nome è valido, cioè non è ancora duplicato. Quindi a questo punto potremmo dire inserimento condominio due punti, li possiamo mettere come nuovo qua il nome splendore l'abbiamo chiamato no? adesso buttiamo via questa roba qua cioè, anziché scrivere nel caso di c'è scritto cosa fa il sistema il sistema controlla che il nome ci sia non mi sembra il caso di dire all'utente: Guarda che controllato e il nome non c'è e quindi è lecito. Semplicemente il fatto che mi faccia andare avanti mi ricorda il nome che ho scelto, ma non me lo fa più modificare. A questo punto, non è più una casella di testo in cui scrivo. L'utente scrive il nome, ma quello stesso nome è stato oramai fatto proprio dal sistema questo è adesso dammi i dati quindi il fatto che io arrivi qui dice all'utente uno che il nome che ho inserito è stato accettato e di conseguenza che era un nome valido quindi non serve dire di più lunghe frasi che mi verrebbero da scrivere ho controllato e eh, il nome non esiste come solito non, so non servono a niente tanto non legge nessuno No, è sempre meglio far sì che l'utente capisca che l'azione è data a buon fine per il fatto che qualcosa è cambiato nell'interfaccia che il sistema dà per scontato che questo condominio ci sia lo chiama per nome ho usato il nome che ho dato io non serve, non serve di più ok la prima metà era che cosa, quale informazione deve mostrare il sistema all'utente e ce l'abbiamo la seconda metà è quale informazione l'utente deve fornire al sistema. E qui è un po' vago. I dati del condominio. Quali sono i dati del condominio? Allora, a questo punto dovremmo andare a prendere il modello concettuale sottostante a questo problema. Vedere qual è la, il concetto, la tabella, la condominio e che cosa... Eh, quali attributi e quali relazioni sono definite su quella, eh, su quella classe adesso purtroppo questo di questo esercizio specifico non abbiamo ancora fatto no? il modello concettuale non, lo facciamo, non ci mettiamo ora a farlo completo ma andiamo solamente a leggere il testo cercando di evidenziare quali sono gli elementi che compongono la descrizione del condominio sì, ci facciamo solo la classe del condominio, non è il modo giusto di procedere, eh? dovremmo averla fatta prima, no? visto che il nostro focus adesso è l'interfaccia grafica. Quindi leggiamo velocemente il testo, andiamo a evidenziare tutte le informazioni a proposito del condominio che dovremmo inserire nella creazione di un nuovo condominio stesso. Allora, se vuole realizzare requisiti relativi a un sotto-gestione condominio in grado di supportare l'amministratore sia per quanto riguarda la gestione della grafica che per quanto riguarda la gestione finanziaria, va bene. Per quanto riguarda la gestione della grafica, il software permetterà l'inserimento da parte di ogni amministratore dei dati dei condomini, cioè indirizzo, codici di catastali, e c'è cioè un bellissimo eccetera, e dei condomini, quindi le persone che abitano lì dentro, qui non ci interessano in questo caso, perché noi siamo nella fase di inserimento del condominio. L'amministratore procederà alla rendicontazione delle spese di condominio e la ripartizione sui singoli condomini. Il sistema offrirà la possibilità di preparare raccomandate di notifiche di pagamento, verranno inviate dall'amministratore a mezzo posta. I condomini, pre-registrazione sul sistema, potranno accedere informazioni relative ai millesimi di propria competenza. I millesimi sono una proprietà del condomino, non del condominio. A livello di condominio è sempre mille, quindi non c'è informazione. È la relazione che ha il condominio col condominio. E allora posizione in mezzo alle spese di condominio, pagato da pagare, potendo eventualmente consultarlo lo storico. Per semplificare la creazione dei dati, importazione e esportazione dei dati di ogni condominio, però non è generico, non è più specifico di che dati in formato XML. La gestione del riscaldamento è affidata alla ditta esterna che periodicamente inserisce nel sistema le informazioni relative ai consumi di ogni singolo appartamento. A questa ditta esterna chiaramente, è chiaramente definita a livello di condominio è la stessa per tutto il condominio poi ci chiediamo se, se la dobbiamo definire adesso o la definiamo in un secondo momento però sicuramente è un dato che è legato al condominio stesso misurato con la politica lo il riscaldamento delle dell'area comuni è della ripartito dal sistema in base alle quote ministeriali di ciascun condomino l'amministratore dovrà poter verificare il costante aggiornamento delle spese di riscaldamento ma sono funzionalità che non ci interessano che avranno inclusi nella ripartizione la ditta esterna potrà segnalare tramite il sistema la presenza di consumi minori anomali e richiede la disponibilità di e un in intervento in blocco tra richieste non essere approvati l'amministratore saranno consultabili i condomini con la N nella propria area sul sistema allora purtroppo il testo non ci dice molto ci dice essenzialmente che del condominio ci interessa l'indirizzo codici catastali un eccetera e Um, parla, no, i dati di un condominio non dice molto, parla dell'informazione ad esempio del, della ditta che gestisce il, il sistema di scalamento. Ok? In realtà nell'Eccetera alcune cose di sicuro già sappiamo che esistono, ad esempio ogni condominio deve avere un conto corrente bancario per gestire eh, le, le spese e la ripartizione eccetera quindi nell'eccetera sicuramente c'è il conto corrente molto altro probabilmente non c'è quindi noi possiamo decidere che la classe il condominio sarà fatta così avrà un indirizzo che la stringa Poi i codici catastali cosa sono? Avete mai preso in mano un atto di vendita, di acquisto, di affitto? No, è sempre fatto i genitori tra voi, fortunato. Eh, sono 3-4 numeri, 3 o 4 a seconda dei casi, che si chiamano foglio subalterno e particella. E poi c'è la classe di accatastamento, la classe in realtà è relativa a ogni singola unità immobiliare, quindi ogni singolo alloggio, quindi non so se, non so se, è definita, se sia definita anche a livello di condominio Sono dei numeri, eh. se voi andate sul, sul sito del catasto edizio urbano, ogni città è definita in una serie di fogli, ogni foglio è definito in mappali, e ogni mappale è, definita, è diviso in subalterni. E una questa terna di numeri a volte c'è anche una lettera sull'eterno A, B, C, D, eccetera eh, ogni combinazione di queste lettere identifica in modo univoco una unità immobiliare hm? qui sono dei numeri numeri o, o piccole lettere quindi quello che possiamo dire potremmo per, con, per semplicità definire una nuova classe che sono i dati catastali in modo da poter eventualmente anche modificare o pensare indipendentemente, dove ad esempio. Mi pare che si chiami particella il quarto numero, il quarto numero ma non, eh, non prendete per oro colato ciò che c'è scritto qua dentro. Di sicuro ogni condominio avrà. un insieme di dati catastali univoco questo è un esempio di una relazione di tipo 1-1 perché ogni condominio ha dei dati catastali e quei dati catastali identificano in modo univoco il condominio quindi il fatto che questa relazione sia 1-1 mi fa dire che queste informazioni le avrei anche potute tranquillamente annegare come attributi del condominio però visto che di per sé formano un dato complesso, in certo senso, per chiarezza lo lasciate fuori, per evitare che si mescolassero altre informazioni. Dal punto di vista concettuale non cambia nulla. Averle in una classe separata, con relazione 1-1, o avere dentro la classe di partenza, è la stessa cosa. Modelliamo esattamente le stesse informazioni, con gli stessi vincoli, con le stesse regole. Poi abbiamo, abbiamo detto il, il, conto corrente, il conto corrente, di cui ci sarà ovviamente l'Ivan, che è una stringa. Ah no, è il nome del condominio. L'avevano dato per scontato, ma c'è... Non sting, String, questo se riusciamo a portarlo su, ecco, è quello più importante, e poi c'è l'altra informazione che è relativa alla ditta che fa la manutenzione alla parte termica dell'edificio, giusto? Allora questa come la rappresentiamo? Un'altra entità, con qui come la chiama ditta esterna, ditta esterna è un po' povera, no? Però... Ditta che fa la manutenzione, di cui il condominio, che è specificata per questo, per questo condominio. questa ditta avrà ovviamente un nome e altri attributi che in questo momento non sappiamo, non sono specificati. Lascio mm? scrivo solo così altro. Perché... Le cardinalità sono che eh, ogni ditta può servire molti condomini, ogni condominio te, te, te, da come da ciò che ho capito dal testo, è gestito da una ditta specifica. Allora, noi dobbiamo permettere all'utente di inserire i dati del condominio. Quali sono i dati del condominio? Questi. cioè gli attributi stessi del condominio e le relazioni a cui il condominio partecipa. Quindi nel caso della ditta di manutenzione non devo inserire il nome della ditta, avrò già un insieme di ditte caricate e devo dire questo condominio quale ditta prende. Una relazione di questo genere... Significa in qualche modo che devo scegliere una ditta tra un sistema di dita e Da qualche altra parte ci sarà la funzionalità per caricare una nuova ditta. I dati catastali visto questa relazione particolare 1-1, fanno parte dei dati di condominio, quindi in realtà non posso creare, qui c'è un 1-1, non posso creare il condominio senza definire contestualmente anche i suoi dati catastali. Quindi devo predispormi di fatto a inserire otto dati. No, sette, pardon. Il nome ce l'ho già. Poi dovrò inserire l'indirizzo e il conto corrente, i quattro numerini del catasto e le, il nome della ditta che farà la manutenzione. Sono otto dati in tutto ma il nome ce l'ho già. Allora, va bene. 8 dati ci stanno tutti in una videata? Sì non devo necessariamente spezzare questo inserimento in più fasi il nome ce l'ho già devo inserire l'indirizzo il conto corrente, i dati catastali e scegliere la ditta infatti i dati catastali lo sto dicendo in una frase sola non sto dicendo il foglio subalterno mappale eccetera eccetera quindi anche concettualmente sono una cosa unica per me anche se sono fatti di quattro numeri quindi anche visivamente dovrò fare in modo che l'utente li veda in modo aggregato, poi li deve inserire tutti e quattro per forza, non c'è santo ok. Allora, dove siamo? Abbiamo detto la prima cosa che deve inserire è l'indirizzo. Allora, l'indirizzo sarà una, un campo di testo normale. Dove l'ho messo? Eccolo qua. Dove è andato? Qui con una sua bella etichetta no. label. qua indirizzo. Poi abbiamo ehm, il conto corrente bancario, quindi di nuovo. Ecco qua duplica, c'è questo bottoncino qua, già fa il lavoro per noi il coinciban. Poi ci sono i dati catastali. È un modo Potrebbe essere quello di, anziché prenderli uno per riga, mettere tutti sulla stessa riga. E quindi vuol dire che avremo delle caselle che sono decisamente più piccole. Com'è che si chiamavano? Foglio... Grazie per mi piace di più cosa ho cercato di fare in questo caso? Di, di rendere visibilmente giocando sugli spazi una nozione di contenimento se io sto dicendo che ti prendo tre cose indirizzo i e dati catastali qui sono etichette di che cosa ti prendo poi a destra oh, ti do lo spazio per inserirle e in questo caso ho usato una larghezza uguale per un dato singolo di tipo stringa oppure per quattro dati articolati. Quindi in qualche modo, adesso questo spazio qua non mi soddisfa molto perché è ancora un, po', un pochino stretto. Però ti sto dicendo, i dati catastali sono composti da questi quattro pezzi che devi inserire e l'insieme di questi quattro dati corrisponde a quel dato aggregato. Poiché i dati mi stanno tutti su una sola riga, no, mi sembra sufficiente così. Se invece avessi più elementi che compongono i dati catastali, oppure fossero più lunghi, per cui devo spezzare magari due righe, due sopra, e due sotto, allora eh, ho qualche fatica in più a riuscire a comunicare all'utente che l'insieme di questi elementi costituiscono questo gruppo qua. Allora, in quel caso, quello che si può fare è usare o il colore di sfondo, oppure anche solo eh, un rettangolo, una cosa di questo genere. Adesso, in questo caso non serve, anzi, dà solo fastidio. E... Colore... No, non c'è... No, cioè un, mi faccio un riquadrino che contiene i dati, poi a volte il nome, Opla. scusate qui lo mando dietro così non mi dà fastidio. è andato? Ah, è andato dietro anche al browser, scusate, facciamo questo contrario, prendiamo questo e portiamolo davanti. Ecco, a volte trovate anche qua il nome, l'etichetta, da questo colore del testo, oppure sopra, dipende poi, poi dalle convenzioni grafiche. Eh? A volte l'etichetta che dice, ok, i dati catastali sono questo, lo scrivi o leggermente fuori o direttamente dentro, oppure a volte sul bordo, va bene che col suo, suo sfondo bianco, dipende poi dalle convenzioni de, di ogni sistema operativo no? come visualizza normalmente questo tipo di informazioni. Quindi se io avessi più informazioni da fornire le raggrupperei, non, a questo punto non basta più solo suggerimento della spaziatura dell'allineamento, ma ho qualcosa che lo rinforza. Una linea magari molto sottile ma mi dice guarda questi elementi sulle finestre di dialogo complesse le vedete anche se sono una, una righetta oppure un bordino che vi, a colpo d'occhio vi dicono questi elementi sono da toccare insieme. Okay. In questo caso specifico stavano tutti su una riga quindi non ci dà fastidio. Poi manca ancora l'altro dato che è la ditta. quindi Duplichiamo questo per chiedere la ditta che ci fa la manutenzione e per questa cosa facciamo? aggiungiamo un'altra casella di testo non possiamo fare? allora qui dovremmo allora, la logica del, del, di questo dato è selezionare una ditta tra un elenco già noto ok? allora a differenza del indirizzo che deve essere inserito a mano qui ho già so già quali sono gli elementi da scegliere per cui il modo di permettere all'utente di scegliere un elemento da una lista è sono due essenzialmente le modalità 3 a seconda della numerosità e della complessità degli elementi di questa lista l'abbiamo visto la volta scorsa con un po' di esempi con le varie casistiche potrebbe essere un elenco di radio button dita 1, dita 2, dita 3, dita 4 una cosa di questo genere un po' di nomi di editte dalle quali l'utente dovrà sceglierne una questa è una possibilità l'altra possibilità con lo stesso numero di ditte è un menu un elenco a discesa scusate qui devo togliere questi simboli che nel caso dei radiobatto vengono interpretati come pallino Quindi dal punto di vista grafico ho queste due modalità. Una tendina, adesso qui la, la sta facendo vedere aperta, con l'elenco di tutte le ditte, però io potrei farla vedere chiusa, quando ci clicco sopra si apre, no? se la immaginiamo così. Oppure l'elenco per este, eh, quindi solamente quando clicco sul bottone vedrò l'elenco di tutte le ditte ne scelgo una e questa è quella che non rimane valida. L'alternativa è invece avere le ditte sempre visualizzate, ne scelgo una. Quale delle due alternative dipende sia da ragioni diciamo così, quantitative che da ragioni estetiche in un certo senso di estetica, non tanto di più bello, ma è più coerente con, con l'impaginazione. Se ne abbiamo troppe, cioè qui cinque sono già tante. Se fossero già di più, di radio button non li usiamo. E usiamo questo, dove tutto sommato, se anche hai anche un elenco più lungo, tutto sommato sai chi sta andando a cercare, al limite ci metti una finestra di testo per filtrare cioè una casolina di testo come la combobox per filtrare il nome, e la trovi anche attraverso l'elenco lungo, quindi il caso di radio button io lo metterei solamente se so che avrò poche ditte, tra 4 5, e basta, altrimenti preferirei una soluzione di questo genere, la soluzione di questo genere è che tra l'altro si presta anche a un'altra operazione, fatemi parcheggiare un attimo il radio button, si presta anche a questa operazione qua di essere in modalità normale, cioè chiusa, visivamente molto uniforme rispetto ai passi precedenti. Qui si sviluppa sempre in orizzontale, qui immagino che il nome della ditta è magari più lungo, c'è anche l'indirizzo, ci mettiamo altri dati che possono servire, mentre invece i radio button tendono a svilupparsi in senso verticale, quindi aggiungo lunghezza alla pagina. Quindi io li parcheggio qua perché questa soluzione mi sembra più.. Eh, sono tante o poche le ditte, non lo so, saranno tante o poche, non lo so. Quando ho costruito il sistema informativo potrebbe essere un'informazione che riesco a prevedere oppure no. Quindi nel caso mi metto qua, eh, in questo caso è il caso più generale. E questo avrebbe anche l'altro vantaggio che mi permette di avere tutto il form in una videata sola e quindi rendere sicuramente visibile il bottone inserisci qua in fondo adesso qui bisogna allinearlo bene mentre invece immaginate di avere un elenco lungo di radio button di questo genere, il bottone inserisci sono obbligato a spostarlo in giù. E se questo elenco che è più lungo di un tanto mi va fuori dalla pagina, l'utente rischia di non vederlo, oppure dover far scroll, dover pensare ma dov'è il bottone, in basso o in alto? E sappiamo che ogni domanda che l'utente si deve fare è una difficoltà in più per l'usabilità. quindi questo passaggio si chiamava eh, passaggio il sistema verifica che il nome non esista infatti me l'ha fatto vedere sopra mi permette di inserirlo richiede di inserire i dati cioè mi mostra il form e l'amministratore inserisce i dati del condominio questi passi 4 e 5 sono rappresentati da questo mockup. Quindi questo si chiama inserimento 4-5. E dopodiché cosa abbiamo? Abbiamo finito il sistema convider memorizza il nuovo condominio. Qui ci sarà un mockup molto semplice che dice confermo dati inseriti correttamente e finisce lì. Quindi questo qua faccio in fretta a duplicarlo. riesco a selezionare, ecco senza portarmi dietro anche il browser eh. e quindi qua poi l'utente l'unica cosa che potrà fare è Eventualmente, se vuoi inserire uno nuovo, ricordo al menu, clicca e inserisci. Questo sarebbe quello di conferma. Eps, cosa ho fatto? Questo qui? Salve. nel 4-5 qui questa parte qua la tolgo ok dopodiché ci rimangono ancora da gestire i mockup per le eccezioni mm? quali sono le eccezioni? l'amministratore annulla al passo 3 o al passo 5 questo è facile, basta aggiungere un bottone a nulla sia qui sia qui quindi qua è facile da inserire lo potremmo mettere a fianco dell'inserisci qui è un po' meno ovvio dove convenga metterlo lo mettiamo qua sotto oppure lo mettiamo a fianco stringendo un pochino le mettiamo entrambi sotto forse questa è la più canonica come soluzione cioè se io prendo esempio qua, ricordate che la regola principale è copiare, qui devo inserire un dato, salvo o nulla, quindi o li metto entrambi a fianco uno sotto l'altro, oppure quest'altra soluzione che abbiamo disegnato qua, e vi ricordo più le finestre di dialogo dove i dati inserire e eh, i bottoni per l'azione al fondo. annulla va a sinistra, inserisce a destra o viceversa, Windows fa in un modo, il Mac fa in un altro, no? tanto per essere simpatici a vicenda. Quindi non c'è una regola consolidata su cui tutti siano d'accordo. Ok, quindi qui abbiamo tenuto conto di queste due eccezioni, l'amministratore annulla, l'amministratore inattivo non prevede nessuna interfaccia utente perché non è che c'è un bottone in cui l'amministratore dice non sto facendo niente, è passato il tempo semplicemente il fatto che è passato il tempo il sistema lo rileva invece casi d'uso che richiedono intervento sono il 4, cioè le sezioni nel caso d'uso che richiedono intervento sono ad esempio la 4C e la 6D 4C cosa succede se il nome del condominio è già presente quindi noi abbiamo inserito il nome di un condominio clicchiamo su inserisci e ci aspettiamo di dire va bene, inserisci pure i dati di questo condominio oppure può andare male e allora dirò che il condominio esiste già e il sistema notifica l'errore e chiede di modificare il caso d'uso prosegue il passo 3 allora facciamoci sempre solo due domande quali informazioni fornisce il sistema all'utente? Fornisce l'informazione che quel nome esiste già. Quali azioni, quindi quali informazioni l'utente può fornire al sistema? E qui abbiamo due scelte. O facciamo una videata in cui scriviamo eh, il nome esiste già, è già stato utilizzato, e poi un bottone unico, un sito OK, allora io devo cliccare su OK perché ho capito che eh, ho sbagliato e cliccando su OK vengo riportato qua. Allora, in quel caso, il sistema, o meglio, l'utente, fornisce al sistema l'informazione che ha appunto oppure, però, per semplificare la vita all'utente quando il sistema fornisce all'utente l'indicazione che il nome non esiste possiamo già permettere mettere in grado l'utente di reinserire il nome modificato e allora vuol dire che nella pagina del mockup che stiamo costruendo per il caso 4D ci mettiamo anche una copia di questa roba qui così lui non deve cliccare ok poi tornare indietro e reinserirlo ma ha già lì visto che gli chiedo reinseriscilo e si qui dove si, non andare a riservare in un'altra parte mm. e quindi vado, posso duplicare questo ne creerò un altro in cui ti lascio comunque inserirlo dopo che ti ho detto ad esempio prendiamo un po' questo ctrl c andiamo sotto ti ho detto, magari, errore, condominio tal dei tali già esistente. Quindi potete immaginare l'utente, è qua, inserisce un nome di un condominio, clicca su inserisci, il nome esiste già e arriva a una pagina così, che è uguale a quella di prima con un più messaggio di errore. Sotto è già precompilato col nome che aveva scritto, può correggerlo e riprovarci. Questa volta sperabilmente inserisce il nome nuovo e va a finire qua, ma se non dovesse farcela neanche questa volta, continua a ciclare in questa pagina. Quindi abbiamo ridotto di 1 il numero di clic che l'utente deve fare rispetto a avere semplicemente condominio esistente bottone ok e dover ritornare sulla pagina sul su mockup numero 2-3. Quindi questo è il mockup che è 4C e 3 insieme perché 4C cioè notifica l'errore e poi inserisce il nome del condominio è già permesso su questo Ops. quindi questo è il nuovo mock-up e si chiama inserimento 4C3 poi ce ne manca ancora uno i dati sono errati o incompleti allora anche questo lo trattiamo nello stesso modo qui ci andiamo a sostituire è un'alternativa rispetto alla conferma va bene, va tutto bene dopo questo inserimento l'utente clicca su inserisci e ci sono dei dati che sono errati o incompleti allora se applichiamo lo stesso metodo faremo un altro mockup che è uguale in tutto per tutto a questo con in più delle indicazioni ben in evidenza su che cosa era mancante oppure errato quindi prendiamo questo che era il 4.5, lo cloniamo andiamo a prendere il clone facciamo un po' di spazio in alto sono pigro quindi vado a prendere questo errore ad esempio dati errati o incompleti e magari tendenzialmente ciò che si fa è si cerca di evidenziare quali sono i dati errati supponiamo che lui magari abbia dimenticato l'Iban allora glielo evidenziamo così a colpo doppio capisce quali sono i dati errati a volte anche eventualmente un messaggio puntuale che dica che cosa c'è di sbagliato in quel campo lì no? ad esempio potremmo mettere piccolo testo che dica il codice IBAN deve avere oh, non so, 18 caratteri, non lo sto inventando, non lo so. Mi evidenza in, lo, in loco dove se ho un campo solo come nel primo caso non c'è bisogno di dire di più ma se ho un foro con più campi e mi dice guarda che hai sbagliato qualcosa o hai dimenticato qualcosa dimmi cosa ho dimenticato così non vado a rivedere tutti i campi uno per uno alla caccia dell'errore ma dimmi già dove hai riscontrato gli errori così mi concentro su questi questo e poi magari appunto il mappale è obbligatorio, allora mancava lo vado a indicare e basta poco un bordino un pochino più spesso, un colore che cambia, l'utente capisce cosa vogliamo dire. In alcuni siti, diciamo così, prima maniera, era uso all'inizio, qua, dove c'è scritto errore, fare l'elenco degli errori. Hai dimenticato questo, quell'altro, non era formato, della... però era scomodissimo. No, perché tu dovevi reggere sopra, poi correggere sotto, poi capire sopra cosa ti diceva relativamente a che cosa... Qual, capire quale fosse il campo mi dirà ormai è una prassi che tutti hanno abbandonato per fortuna tranne sistemi informativi ancora vecchi o fatti male e si cerca di fornire l'informazione il più vicino possibile al punto in cui la posso correggere e poi ci riproverò, rifarò il nuovo inserisci eccetera Allora, cosa manca ancora per concludere questo? Allora, dobbiamo dargli un nome, inserimento 6D, se non sbaglio, si chiamava, 6D e anche 5. Perché ho scelto di non fare solo il 6D, ti dico che c'è un errore, ma darti già la possibilità di rimettere i dati, correggendoli. Aggiungiamo ancora il link, ad esempio inserisci, qui siamo nel caso 2-3, porterà al 4-5. 4-5, inserisci, porterà al 6 e questo è il caso facile. Poi dobbiamo gestire due casi anomali e quindi dobbiamo aggiungere un bottone fittizio nei nostri EmoCart. quindi possiamo lo metto fuori per ricordarmi che non fa parte dell'interfaccia inserisci con errore e questo come link mi porterà non a 4.5 ma a 4C. così come quello successivo inserisci un errore mi porterà non a 6 ma a 6C 6D dopodiché questi ultimi due inserisci mi porterà eh, dunque a 4,5 e quest'altro mi porta a 6 Speriamo di aver fatto i collegamenti bene, parto dal primo, Allora, questo è il caso normale mensa scenario, inserisco il nome del condominio, clicco su inserisci, mi chiede di inserire digitandoli, scrivendoli io, indirizzo, l'Iban e questi numerini qua di dati catastali e scegliere da questa tendina la ditta che fa la manutenzione quando ho finito, clicco su inserisci e ho finito se invece ci sono delle anomalie se ho un errore di inserimento la prima volta arriverò a questo messaggio che mi permetterà di correggere dopodiché posso andare la seconda pagina se anche la seconda pagina sbagliasse l'inserimento mi darà la possibilità di correggere i dati e poi finalmente dopo che li ho corretti, una o più volte adesso qua potrei avere anche l'altro bottone sbaglia ancora perché sia recidivo eh, ma altrimenti posso inserire e ho completato quindi a livello di, di informazione di ragionamento, cosa abbiamo fatto? noi avevamo chiaro era già scritto, cioè ci siamo già trovati fatte la narrativa di un caso di un. chi è l'attore e quale la narrazione che compila. noi siamo dovuti andare a aggregare o disaggregare cioè mettere insieme a coppie, oppure dire no ma questo qua separiamolo le vari passaggi della narrativa mappando ciascuna pezzo di narrativa su, quindi una coppia di elementi anche copiati in modo diverso da come erano nella narrativa per un'organizzazione come un normale lo insieme per costruire il mockup a livello di flusso di operazione a livello di dettaglio cioè una volta che ho deciso che nel mockup ci vogliono dei dati devo evoluzioni dei dati mi devo chiedere come sono fatti questi dati allora per questo non mi, non mi basta solamente la narrativa del caso d'uso ma come abbiamo visto è necessario andare anche a riconsiderare il modello concettuale quali sono questi dati come sono strutturati? Sono numeri, sono testi, sono testo breve, testo lungo, elenchi, elenchi corti, elenchi lunghi, eccetera, per poter strutturare poi i widget, i singoli elementi di interfaccia che possano raccogliere nel caso in cui dobbiamo inserire, oppure presentare nel caso in cui dobbiamo semplicemente visualizzarli, questi dati nel modo migliore possibile. Quindi ci servono entrambe le cose. Il mockup mette insieme sia il caso d'uso che a sua volta si porta dietro il figlio del processo, sia il modello concettuale. Alla fine nell'interfaccia in c'è tutto, essenzialmente. L'utente deve sapere cosa fare e quindi, in caso d'uso del processo, e quali informazioni, su quali dati sta lavorando, quindi il modello concettuale. Senza dover fare un corso, senza dover comp comprendere questi diagrammi, a colpo d'occhio dell'interfaccia converte tutto. so se avete domande io ho finito qua addirittura qualche minuto in anticipo rispetto alle previsioni Sì, c'è una domanda eh, vi, vi va male perché non è una domanda ah, il tasto a nulla eh, io in realtà lo dovrei portare a un mockup che non ho fatto ancora che è quello del, della pagina iniziale del sito allora se vogliamo visto che abbiamo qualche minuto io posso immaginare di avere una pagina iniziale che è così no ma non, non ci metto tanto tranquilli. una pagina iniziale dove non solo qua posso metterci delle news o quello che volete ma essenzialmente è la pagina dalle quali attivo le varie funzioni adesso non metto più questo in grassetto perché non è ancora selezionato a parte di partenza, quindi diciamo così la chiamiamo home page. L'home page è la destinazione di tutti i bottoni a nulla. Cioè quando annullo esco dalla funzionalità inserisci condominio e torno all'inizio e mi permette di scegliere altre funzioni se voglio Suona. ecco sì non dovremmo tornare all'inizio del nome del condominio perché magari si rende conto l'amministratore che il fattonello vuole cambiare il nome non annullare l'interoperazione per tornare all'inizio c'è comunque il tasto allora lui dice lui mi tratta tra l'uno in modo diverso dice io sono qua ho inserito il nome del condominio sto per inserire i dati e non mi sono accorto di aver scritto male il nome del condominio allora vorrei che questo annulla mi portasse in realtà qui non all'home page <coughs> a me sembra che sia meglio usare in modo coerente i nomi annulla, annulla quindi qualunque passaggio tu sia di una procedura annulla, annulla l'intera procedura per fare quello che vuoi tu c'è un'altra tattica, no? eh, un'altra diciamo, convenzione che è quella dei bottoni avanti e indietro, precedente e successivo. Allora, anziché inserisce a nulla, in molti widows si chiama autocomposizioni, no? wizard in inglese sono, cioè sono no, procedure guidate, fatte di più, videate, in cui da ciascuna posso passare alla successiva, next, avanti, oppure tornare alla precedente. Allora, se voglio fornire una funzione di questo genere, io non lo chiamerei a nulla, ma lo chiamerei indietro. Oppure, se voglio mantenere a nulla, perché è importante uno, che uno possa annullare tutto, ci metterei a fianco di Xplendore qua un o un bottoncino con sito modifica. Quindi ci clicco sopra e torno indietro. Anche se non mi piace tanto mettere un bottone modifica qua perché? Perché magari ho già scritto qualcosa qua sotto. E se clicco modifica me lo perdo. Invece è più esplicito se io clicco indietro da qua e che quei dati che ho scritto ormai non, non valgono più perché sono tornato indietro. Quindi in quel caso lo gestirei così. Va bene. O sea mi divertite voi in laboratorio.